nella testa. Io innanzitutto ringrazio tutti voi di essere qui questa sera, cercherò di conquistare la vostra fiducia perché da oggi fino al 10, 10 di giugno c'è di tempo, sentirete altri candidati, sentirete altre proposte. Noi siamo qui, umilmente in una piazza, la piazza di San Michele senza un palco, insieme a voi, perché con voi ci dobbiamo dare la mano, con voi dobbiamo scrivere una nuova storia per San Nicano. Noi ci rimettiamo la faccia ci, e ci siamo contenti di essere qui, perché abbiamo dei propositi, propositi che poi dopo applicheremo se l'elettorato ci premierà e ci darà la possibilità di raggiungere l'obiettivo di vincere le elezioni, non i dieci, Anzi, speriamo il 10 di giugno. Politica non bisogna delegare. A noi ci è capitato già tempo fa di delegare qualcuno. Ce ne sembiamo, siamo pentiti per molte cose, però tutto sommato la storia, la storia continua e poi dopo ci potrà dare ragione su quello che sono i nostri propositi, propositi che sono terminati tempo fa e che noi dobbiamo riprendere perché San Nicandro ha bisogno di molto altro da fare. E' la cronistoria. In politica bisogna rischiare. Bisogna rischiare perché se non si rischia non si ottiene niente per il Paese. E questo è un motivo per cui ho scelto questa coalizione. Una coalizione fatta di partiti, di uomini che adesso ho conosciuto per quello che sono, uomini indegenerimi, uomini che sono fedeli, uomini che hanno a cuore da essere San Nicantro. Sarò eco, cercherò essere, di raggiungere tutti quei risultati che ci siamo promessi in, uh, in questa campagna elettorale e perché io voglio lasciare un segno a San Nicantro, quello di tornare e far tornare San Nicantro alla normalità delle cose. E questa è la cosa importante. Oggi non ci sono più da promettere le cattedrali nel deserto. C'è bisogno di vivere e di avere un ambiente a misura nuova. Andare a rendere e dare un decoro alla città è il nostro primo obiettivo. È il nostro primo obiettivo. E sono cose che si possono fare. Basta solamente intervenire su... Coloro che hanno il servizio e la cura del, della città sul contratto, se non rispettano il contratto devono essere penalizzati, possono essere anche cacciati da San Nicandro, perché San Nicandro è un po' degradata, non poco, un bel po' degradata in tutti gli aspetti. E la prima cosa che faremo è quello di rendere una squadra di manutenzione tale di questo servizio. Io nel programma elettorale la prima cosa che ho detto ai segretari, siccome stiamo in corso di andare verso l'estate, la prima cosa è prendersi cura almeno e soprattutto della, della, della parte del dell'itorania che compete a San Nicandro Gargano. Una pulizia del parcheggio, una pulizia della scogliera, scol rendere vivibile quello spazio non